Out. Eccolo il Born Out! E -oh! Oh -oh! Oh -oh! Eccolo il Born Out! Bello, no? È uno spettacolino! Questo vogliono! Andate tutti a fanculo!